Può parlare di schiavitù Moderna perché noi ogni anno, sia la stagione estiva che quella invernale, incontriamo case di cronaca che ci raccontano le morte di persone. Questo è solo l'ultimo dei tanti casi che sono accaduti in Calabria, come in Puglia e in altre parti d'Italia. Vivono in baracche, nella polvere e nel fango. Il fuoco come unico rimedio contro il freddo. A San Ferdinando non è la prima volta che si muore in un rogo. Il 27 gennaio scorso era successo a Bechi, 26enne nigeriana. Pochi giorni fa a morire è stato un altro gambiano nella baraccopoli di Borgo Mezzanone, nel Foggiano. D'estate per la raccolta dei pomodori, d'inverno per quella delle arance e dei kiwi. Non esiste un censimento preciso dei braccianti irregolari. Le stime parlano di migliaia di persone, invisibili, soprattutto stranieri, che per 25-30 euro a giornata lavorano nelle nostre campagne in condizioni spesso disumane. Un sistema che fa comodo a molti. Servono a un sistema che non riesce a organizzarsi, a, a fare una filiera che sia pulita e sono oggi, anche visto le recenti norme, il, penso al decreto Salvini, a fare da contenitore per quelle migliaia di persone che non hanno nessun diritto e avranno diciamo, come unico luogo di approdo questi ghetti.